Dai, raga, che scena questa? Ma state scherzando? Beh, ragazzi, però così è proprio una figata la mappa. Mamma mia, raga, ma che sembra un scenario apocalittico. Ciao a tutti ragazzi, qui è ForteGamer che parla e benvenuti in un nuovo video su Fortnite Oggi ragazzi abbiamo finalmente la nuova season di Fortnite, la season 8, non vedevo l'ora che uscisse e finalmente ci siamo Faccio anche vedere, allora ragazzi scusami in primis se non sono riuscito a presidiare l'evento ieri sera in live Ma sfortunatamente ragazzi sono giorni in cui sto studiando un botto, Cho un esame questa settimana La testa mi sta implodendo Registro e vado questo video e faremo in primis una reaction velocissima all'evento di ieri sera assieme Vedremo il battle pass e poi Andremo direttamente in game per provare la nuova season Vi ricordo ovviamente di iscrivervi al canale nel caso in cui non l'abbiate fatto Soprattutto di attivare la campanellina Ok ragazzi, quindi ci siamo Io ho preso un video dell'evento a caso, in italiano E qui sta proprio startando l'evento E beh, come prima cosa ven veniamo portati tipo sulla loro astronave Finalmente ci saremmo voluti salire da molto tempo Ah, siamo tipo stati intrappolati... Wow, tra l'altro la ghicchia un po'. Che figata però, sta proprio la truppa di alieni che passa. Ok, ci vengono aperte le, le gabbie fondamentalmente... E dobbiamo scappare Ah carina questa cosa Qua sono tutti i giocatori intorno Figata così Cioè credo ci fosse una buona ventina di persone in zona E camminare tutti quanti assieme era proprio una figata Cavolo Oddio però ragazzi un evento live così Con tutte queste persone che si muovono in una mappa fatta apposta per l'evento L'ho visto veramente poche poche volte Se non ovviamente su fortnite Ok qui ci stiamo lanciando in, que in questo tubo fondamentalmente Cioè ragazzi questo evento l'hanno fatto proprio bene Cioè bisogna scappare per tutta la zona Si sono rifatti dall'ultimo evento che non piacque Perché questo così già per il momento mi sta colpendo molto Eh sì ragazzi qui invece siamo nella zona in cui giustamente ci fanno vedere Che avevano posizionato sotto tutte le diverse isole le bombe Ok c'è un problema non credo che le bombe stiano partendo a dirla tutta No, non morite va, va bene ok Oddio raga questo è il cubo sta tornando il cubo Cioè è tornato il cubo questo lo so Però cavolo Ok le bombe sono armate e i ragazzi hanno 2 minuti e 40 Per scappare riavvia Cosa ah, sono molto confuso Ragazzi ok stanno to Toccando il cubo riavviandolo Questa cosa mi fa molto strano perché io ero abituato Che ti toccava e tu tipo esplodevi e ragazzi hanno minuto e trenta Oh, però gli eventi di Fortnite, raga, sono sempre i migliori, no? Okay. Cioè, non, non scherzate, gli eventi di Fortnite, raga, non si superano. Ma poi pure le canzoni, l'atmosfera, cioè, raga, io non sto scherzando, secondo me Fortnite è il gioco con i migliori eventi live che ci siano. Ah, ok, sta arrivando Nufo per portare il cubo. Non è una bella notizia Ah no, oddio, sta solo passando Ok Eh, um, uh, ma... Cosa sta succedendo? Quanti cubi ci sono? Nel, nel senso... Ah, la nave sta esplodendo Fantastico Direi che le nostre bombe hanno funzionato, ragazzi Direi di sì E c'è un cubo Il cubo sta tornando sull'isola, boys Mamma mia, che scena, raga Sono due cubi Tre cubi, ragazzi Dai, raga, che scena questa Ma state scherzando E quindi continua con... Uh... Fortnite season 8, figo Raga, ok ragazzi a questo punto noi invece Ci troviamo nella nostra season Ah e mi raccomando ragazzi, prima di shoppare il Battle Pass inserite il codice creatore forte Così come vedete a schermo, e mi raccomando Anche se l'avete già messo ragazzi, rimettetelo perché Ogni 14 giorni ve lo levano, infatti Ragazzi se comprate il Battle Pass col mio Codice creatore forto e fate una storia Mentre lo fate taggandomi, vi riposterò Sul mio profilo Instagram ufficiale, come prima Cosa senza perdere altro tempo, io direi Di comprare il pass battaglia Anche questa stagione ragazzi ce la Abbiamo, vediamo un po'. Allora, ok, questa è la skin di base, Charlotte 5 5 Battlestars, va bene. Vediamo un po', ragazzi. Ah, come altra skin c'è Tunafish, questo è carino, ci sta. Questa è Core, vabbè, evitabile per quanto mi riguarda. Tu sei appena diventata la mia skin preferita, tipo. JB Chimpshanky, simpatico, sicuramente molto simpatico, forse la skin è un po' grossa. Thorin, ok, questa carina, se sembra, non lo so, Elsa. E poi come ultima c'è Carnage Bella però Carnage raga guarda amarissima. Ok Mi piace Ci sta questo battle pass Ci sta E vabbè a questo punto raga Ci resta solo una cosa da fare Di andare in game E farci una bella solo Per vedere com'è cambiata la mappa Allora ragazzi Guardando la mappa dall'alto Vedo che ci sono tantissime zone Dove il cubo ha fatto un bel po' di casini Però qui fondamentalmente Dalla piantina Non vedo tante cose diverse Direi di andare all'esile e scoprire cosa sono queste bolle Però sono molto curioso Ok Sembra tipo il sottosopra di Stranger Things E sinceramente C'è anche l'effetto esatto Del mega salto tutto incasinato Ok uh, Bel casino A dire la tutta Non me l'aspettavo così strana sta zona E vabbè cercherò di trovare altre armi intanto Perché credo che ne avrò bisogno Però almeno non c'è danno da, da caduta Ok una terra dai a terra praticamente, via via via Uh, non ci avevo fatto caso che stava questa Ciao cara, e siamo a due kill Sarei tentato di scappare fuori da questa zona Sinceramente Tutti questi mostri in zona non mi ispirano per nulla simpatia Specialmente perché c'è un tizio Anche con un fucile a pompa E quello soprattutto, più di tutti non mi ispira la simpatia Uh, no, mamma mia Sono sopravvissuto per miracolo Ok, ora è il caso tipo di andarmene E cercare qualche cura decente Perché sotto ci stanno Tutte quelle creature che sgorgano fuori Dal dai poteri del cubo tipo Oddio, cosa sono queste ceste? Ok E non so se sapete le creature danno cose Secondo me sì, secondo me droppano Ok Vabbè, palesemente una partita non la vincerò Però voglio vedere fin fino a quando riesco a resistere Un'altra cesta Ehm... Uh... Sideway minigun Ok Vabbè me la tengo questa minigun non Sarebbe da capire più o meno come funziona Però sembra interessante E quasi quasi me la metto al posto della mitraglietta, raga, non posso venire troppe armi Beh ragazzi però così è proprio una figata la mappa Ah non si può costruire sta zona What? Cavolo E non si può neanche sparare all'esterno Molto molto figa però come meccanica cioè se entri ci puoi restare Ma altrimenti non puoi costruire Ok Ah tra l'altro da qui posso fare lo spottino un po' infame Però effettivamente potrei controllare Perché ci sono nemici fuori E questo invece Mi di gannoro Vabbè io non so quanto siate forti Spero per me tanto sinceramente Ok usciamo fuori raga abbiamo fatto le nostre cose No L'automatic sniper rifle l'hanno rimesso No vi prego Che cosa brutta Ve lo potevate risparmiare Cosa hanno fatto? Epic Games, please Ma che se ho il dubbio di se l'avessero già rimesso Nelle ultime season? Ma, ma no, mi sembra di questa season Sta cosa Mamma mia, raga, ma che Sembra un scenario apocalittico Tizio, non mi ha visto apparentemente 33, 33 Se provassi a utilizzare un po' questa cosa Non capisco come funzioni Ok, aumenta il ratio di fuoco Più sparo ma è tutta strana. Uh! Ah! Non voglio morirci così. Ho fatto una calata di frame scandalosa, raga. Via, via, via, via. Stavo morendo male. No, continua a piccarmi. Ma sei serio? Dai, era un altro. Tra l'altro, questo è la skin di Venom. Cazzatissimo, raga. Allora, ragazzi, per quello che posso dire fino ad ora, la season. A me. Sembra piacere Ovviamente ci sono da scoprire mille mille cose Però per il momento è veramente veramente bella L'evento è stato fighissimo I cambiamenti alla mappa sono molto originali Nulla di nuovo però comunque sono gestiti bene per quel poco che ho visto E il Battle Pass ci sta M Molto figo soprattutto Carnage che non raggiungerò palesemente mai Vi ricordo ovviamente di iscrivervi al canale nel caso in cui non l'abbiate ancora fatto Di attivare la campanellina E soprattutto ragazzi di inserire sempre all'interno dell'Edem Shop Il codice creatore Fortu prima di comprare il Battle Pass E noi boys ci becchiamo fondamentalmente talmente. Alla prossima!